Benvenuti dove fare gli ornitology è fighissimo! Benvenuti su 3 e 4! Wingspan è un gioco da 1 a 5 giocatori, dove lo scopo è fare il maggior numero di punti giocando i volatili più esotici nella vostra voliera, risolvendo gli incarichi e migliorando sempre di più le azioni disponibili. Il gioco si svolge in quattro round, dopo i quali la partita termina con il conteggio finale dei punti. Ogni round è composto dalla stessa identica struttura. Il giocatore attivo, nel momento del suo turno, usa uno dei suoi cubetti per segnalare a tutti le sue azioni. Nel proprio turno è possibile fare una sola delle seguenti quattro tipologie di azione. Possiamo giocare un uccello, pagando nel suo costo in cibo e uova, prendere cibo dalla mangiatoia, far deporre uova ai volati nella nostra voliera, Pescare carte dalla cima del mazzo o dalle tre carte scoperte davanti a noi. Fatta l'azione, si passa il turno al giocatore alla sinistra. Quando tutti hanno finito i loro cubetti, si guarda questo foglietto al centro del tavolo e ci si posiziona un cubetto sopra in base a quanto siamo stati bravi a completare l'obiettivo in corso. Ma che cosa sono? Ma guarda che non è incomprensibile, cioè, puoi benissimo, cioè, guarda qua, questo, questo qui qui vuol dire che chi ha più eh, uccelli nella, nella, nella propria plancia, no? Ecco, poi questo vuol dire eh, più tipi di nido eh, con sopra delle uova, vedi? Cioè, io ad esempio ho questo, vedi? Questo qui ha quel tipo di nido che ce l'ha, ok? E, eh, eh, adesso ti sono chiari questi due? Ho tralasciato di menzionare le azioni più nel dettaglio perché in realtà molte di queste si capiscono durante la prima partita. E spiegare interamente ogni regola può far sembrare il gioco più pesante di quello che è in realtà. E questo cosa fa? Questo qua ti fa prendere dalla mangiatoia un numero di cubetti a seconda di quanto sei forte con quella abilità. E ok, ok, e, e, ok, e. E questo? praticamente puoi decidere di pescare o da questi tre o peschi una carta fra questi due mazzetti. Ok, allora, allora prendo un cubetto e lo metto qui e ottengo un cibo, prendo un topo, poi ehm, devo ritirare il dado e, e no, niente, eh, altrimenti mi predava, mi predava il topo, mi predava. Di base il vostro obiettivo è di posizionare combinazioni di volatili in maniera tale da migliorare le vostre azioni e creare quindi il vostro motore per ognuna delle azioni disponibili. Con il termine Eurogame si intende definire solitamente i giochi con poco movimento al tavolo. Sono giochi solitamente rilassanti, dove il vincitore lo si scopre solo a fine partita con un elaborato calcolo del punteggio. Wingspan rientra fedelmente in questo genere di giochi da tavolo, eppure non riesco a non pensare che sia estremamente più dinamico dei suoi fratelli più grandi, come Puerto Rico o Azul. La sensazione in generale è quella di una corsa contro il tempo, ed è difficile non guardare le plance degli altri giocatori con un poco di invidia. <ride> Ed è così che un gioco che sembrerebbe dalle tematiche noiose diventa un'officina da cui tirare fuori i migliori volubi con sotto la scocca i migliori tenuti della vostra volubile. Portai Wingspan per far provare il gioco a dei novizi. E durante la partita salto fuori questo commento da uno dei giocatori Pensavo dalle illustrazioni che fosse un gioco tranquillo Invece ora sono proprio presissimo Penso che non ci sia modo di descrivere meglio il contenuto di questa scapola. Dalla presentazione fino ai componenti L'intero gioco è di una qualità molto alta Tanto che mi sento tranquillo anche a non imbustare le carte Essendo prodotte in una sottospecie di carta plastificata. L'unica pecca è purtroppo la mangiatoia in fustelle che dopo qualche partita inizia a diventare un po' bruttina da vedere, soprattutto qua dietro. Il mio consiglio è di muoverla meno possibile e di essere delicati mentre inserite i pezzi che la compongono. Ma torniamo a parlare delle dinamiche al tavolo. Il gioco porta ad essere incuriositi dalle specie di uccelli che troverete sul tavolo e verrà naturale, tra un turno e l'altro, leggere di più su questi volatili <ride> Gli aironi verdi gettano insetti e altri oggetti nell'acqua per rattrare i pesci <ride> I barbaggiani comuni usano il loro eccellente udito per afferrare la loro prede al buio e fanno scorta delle prede uccise in surplus per i momenti successivi <ride> <ride> la diffusione dello zanzarino si sta spostando sempre più verso nord a causa del cambiamento climatico il gioco ha talmente tante carte che dopo tre anni che l'ho in collezione non sono ancora riuscito a vederle tutte la rigiocabilità quindi è assicurata sono riuscito a giocare anche con l'automa presente al gioco nel caso si volesse fare una partita in solitario e devo dire che è davvero forte Forse sembra solo un po' meccanico il fatto che per molte cose ottenga semplicemente dei punti Ma senza sembrare effettivamente vivo al tavolo Non posiziona uova, non fa cose particolari Si limita semplicemente a giocare i volatili sulla plancia Vorrei fare un'ultima considerazione sulle carte verdi Arrivano a caso come le carte uccello e può diventare noioso vedere qualcuno avere più punti di te per il solo fatto di aver pescato bene le prime carte se questo però non vi preoccupa vi renderete subito conto che nel fine partita sia difficile perdere di molto contro un giocatore di pari esperienza in definitiva Wingspan è un ottimo gioco da provare per tutte le età lo trovo estremamente appagante da giocatore e non riesco sinceramente a trovargli una pecca se non per la mangiatoia un po' delicata e la fortuna richiesta nella pesca. Mi sento di consigliarlo a chi vuole giocare un gioco non troppo lungo, che vi faccia fare qualche risata mentre siete intenti a rendere i vostri volatili sempre più efficienti. Lo sconsiglio invece a chi vuole vincere senza la randomicità di eventi e carte, e che vuole un gioco pulito dove tutti partano allo stesso livello. Quello che però rende davvero intrattenente il gioco, anche nel turno degli altri giocatori, è capire il come sfruttare i volatili che si hanno nel migliore dei modi e vedere come si può finire espandendosi con strategia sulla plancia e migliorando le azioni ogni turno di più. Spero che il video vi sia piaciuto. Questo era 3 e 4.